Benvenuti in Logistics and Analytics Italia Nel video di oggi ci occuperemo di eh, cambiare il colore di una mela da rosso a verde con GIMP che è un programma appunto di manipolazione grafica il corrispettivo open source diciamo, di, di Photoshop Abbiamo preso una mela qualunque da, da Google Immagini e per fare questo dobbiamo parlare di un, un argomento che viene definito HUE viene pronunciato così in inglese lo hue. Esatto, che, che cos'è l'occhio? Eh, viene definito da Wikipedia come una delle principali caratteristiche del colore e in particolare viene definito come il grado di percezione che l'occhio umano ha in base al cambiamento delle gradazioni di rosso, verde, blu e giallo. Allora, se per esempio qualcuno vi chiedesse di cambiare il colore di questa mela e eh, per farlo sceglieste per esempio il verde, e prendeste il, eh, il pennello verde un attimo che non mi si vede ecco il pennello verde per dipingere sopra il verde ovviamente verrebbe una cosa eh, schifosa non è così che si fa facciamo subito edit eh, undo e continuiamo a farlo finché ecco. per farlo è semplicissimo perché conoscendo che cos'è lo hue quindi il grado di percezione del colore nei suoi gradienti eh, principali, è sufficiente andare all'interno del menu colore, scegliere Hue Saturation e poi selezionare proprio il colore rosso, vedete qui ci sono i colori principali e agire proprio nello slider, cioè nello strumento Hue e vedete che la differenza sta nel fatto che questo strumento intelligente in pratica non è che dà una pennellata di verde opaco sopra ma L'intelligenza di questo strumento di fotoritocco sta nel rispettare praticamente tutte sia le luminosità, le lucidità, le, le trasparenze della, della foto e questa sembra proprio una foto di una mela verde mentre era una mela rossa quindi ricordiamo come si fa intanto se volete approfondite il concetto di Hue in Wikipedia ho preso una mela rossa semplicemente in, in Google Immagini e poi menu colore Q Saturation si decide il colore principale che si vuole cambiare e si agisce nello strumento Q. Questo è soltanto un esempio, può essere eh, applicato per diciamo, a tante altre procedure. Poi facciamo fsa, file e facciamo eh, sempre export, lo esportiamo e lo esportiamo come Red Apple però eh, PNG. Facciamo export e così ce lo rivediamo. Rispondiamo di sì e questa è la maniera migliore per agire sulla diciamo saturazione del colore cambiando il colore di un oggetto ma man mantenendo tutti i riflessi della foto eccola qua, la doppio clicchiamo e eccolo che questa è la mela con un fotoritocco velocissimo che sembra molto credibile mentre questa è la mela originaria rossa guardate l'effetto, è assolutamente credibile grazie a tutti per ave aver visto questo video al prossimo video di Logistics Analytics Italia